Ciao a tutti, come sapete appena riesco ritorno il più produttivo possibile e questa volta eh, si tratta di un video che mi ha chiesto mi pare Galaxy Girl 01 che però io ho, ho, ho trasformato in una collaborazione, oggi è una di quelle giornate che non so parlare quindi vuol dire che il tempo si sta guastando. La collaborazione è con la simpaticissima Luca Mary De Catella, di cui naturalmente, come in tutte le collaborazioni, vi lascio il link al canale e appena riesco anche al video. Il tag che abbiamo scelto, o meglio, che io ho proposto e che lei ha accettato, per essere più precisi, è il... <coughs> e il TMI Tag, Too Much Information About Me. E niente, siccome so già che inserirò una serie di tagli all'inizio perché mi sono impappinato varie volte, non perdiamo altro tempo iniziamo con le domande. Anche perché devo leggere, che cosa indossi? Allora ve la faccio vedere. Oggi sono proprio in tinta. Guardate questo maglioncino, non so. Non sto guardando minimamente in camera perché non c'è tipo un obiettivo, quindi non so cosa vedete. Se vedete questi pantaloni di velluto che poi si aprono e diventano zampe d'elefante, ora provo a ritornare avanti così com'era. Non lo so cosa avete visto, nel caso se vedo che è venuto proprio uno schifo. Poi, sei mai stato innamorato? Sì. È mai finita davvero male con qualcuno? Almeno una volta sì. Quanto sei alto? Uno schifo. <ride> Un metro sessanta. Quanto pesi? Circa 65 kg. Hai tatuaggi? Sì ne ho due e magari in questo punto vi inserisco un link al video collaborazione con la bellissima Camilla Milanesi a cui mando un bacio grosso buona fortuna per tutto cami ai piercing quelli ve li faccio vedere subito Nostril. qui e poi vabbè questo orecchio che non mi viene ora come si chiama e prima o poi vorrei farne un altro però non vi dico quale sorpresa telefilm preferito non guardo serie tv band preferita no no una band preferita eh, dopo il periodo Max Spezzali durato dal... dal 2004 al 2013 più o meno lui ha cambiato il genere con tutto il rispetto, musicalmente non mi piace più e ho variato gli orizzonti, non ho più un cantante né una band preferite ti manca qualcosa? Sì, troppe stabilità economica stabilità affettiva dal punto di vista soprattutto delle amicizie, però anche il ragazzo non è che dispiacerebbe Però a primo posto l'amicizia e poi tutto il resto e Stabilità lavorativa E possibilità di fare qualche progettino anche da solo Prima ancora che con un ragazzo Come ho già detto prima Il ragazzo viene dopo Canzone preferita? No ragazzi Non si può. Non si può fare questa domanda, come si fa? Io, boh, ve ne dico una, eh, non è proprio una canzone, in realtà non, le parole sono state aggiunte dopo, se non mi sbaglio. Comunque è eh, River in You di Liruma, magari ve lo scrivo sia qui e se mi riesce vi lascio anche un link nell'info box. Quanti anni hai? Uh, fino al 20 aprile 2016, 25, la giorno dopo in poi, 26. <ride> Segno zodiacale, toro. Cosa cerchi in un partner? Uh, mi deve dare non certezza, non confondiamo le parole, ma sicurezza. Perché io sono una persona, come dire, che ha sempre paura di rompere le scatole, sempre paura di fare quella cosa di troppo <coughs> e quindi di perdere l'altra persona, quindi mi dà un po' di sicurezza in questo senso, che è la cosa principale. Poi un'altra cosa è la fiducia. Naturalmente sarebbe reciproca, no? Però insomma, io lo preciso. La fiducia perché io non sopporto la gelosia. Penso che si possa considerare il proprio partner in mille altre maniere no? e non ci sia bisogno di essere gelosi È chiaro che se te ti alzi la notte mentre sei a letto con me non so che terra ti regge, come dicono queste parti allora diventerei geloso anche io però mh, va bene la gelosia in caso estremi in non mi piace Quindi sicurezza e fiducia E poi deve essere... Mi perdonino i diabetici, non voglio essere offensivo, ma devo essere diabetico perché io ho bisogno di, di zuccheri, di contatto, di, di smancio di, di quelle cose che magari tanti danno fastidio, a me sì, piacciono. Citazione preferita? Troppe ragazzi, troppe, magari evito di dire quella di Harry Potter perché già già ve l'ho detta nel video di Harry Potter ve l'ho già detta nel video di Harry Potter quindi ve ne cerco un'altra che mi ero segnata qualora mi venisse di riaprire il profilo Facebook ve la cerco subito scusate allora allora è una frase di Robin Williams ed è questa ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse rimanere soli non lo è la peggior cosa è stare con persone che ti fanno sentire solo. Questa frase mi rispecchia enormemente perché mi ci sono sentito veramente tante volte. Scusate se ci sono queste acrobazie ma torno al foglio delle domande. Attore preferito. Non ho un attore preferito. Eh, qui è veramente impossibile fare un nome. Per fortuna ce ne sono tanti in Italia e nel mondo. <coughs> colore preferito allora giallo in generale su tutto mi piace molto invece vestire bianco e qualche volta anche nero però non tutto diciamo nero o con qualcos'altro magari dove vai quando sei triste oddio l'ho detta prima dove vado, da nessuna parte vado, perché tutti i miei amici sono a distanza, taglierò eh, la parte prima dove ho dato una risposta per un'altra. Tutti i miei amici sono a distanza, quindi da nessuna parte è bene che tristezza. Quanto ci metti a farti la doccia? Uh, in realtà poco, anche se mi aiutano perché io ho freddo soprattutto l'inverno. <ride> in inverno cerco di metterci via dell'estate ma anche in estate comunque poco perché per fortuna aiutandomi tipo che io mi lavo i capelli da solo no e poi per il resto mi aiuta quindi cerchiamo di metterci sempre più quanto ci metti io per la mattina ma devo dire anche questo poco non ci vuole tanto generalmente per vestirmi ma neanche una decina di minuti, meno, un po' più di 5. Ti sei mai trovato in mezzo a una rissa? Allora, direttamente no. Però ultimamente sta capitando di vederla ogni tanto in giro a giro a largo, giro largo. Perché hai iniziato a fare video su YouTube? In realtà mi è sempre piaciuto l'editing è sempre piaciuto e riaprire il canale perché molti no, altri è stata un'occasione per riprendere a farlo <coughs> la scusa ufficiale è stata incontrare un amico a distanza che adesso non è più amico. e poi da lì c'è stata la collaborazione con la zia Glow qualche mese dopo e il resto lo sapete paure sarò scontato per delle persone che amo la seconda è rompere le scatole eh, la terza è invecchiare solo e non morire ma soffrire prima di morire una bella morte nel sonno pagherei ora la cosa che ti ha fatto piangere cioè l'ultima boh allora se volete sapere l'ultima eh, c'è posto per te Ridete pure L'ultima volta che hai detto ti amo Una vita fa Per il conto Il significato del tuo nome su YouTube Sol l'ho aggiunto io Irish viene dal fatto che una persona mi chiamava irlandese per il col col colore dei miei capelli Dislessia mod on eh, parlo veloce perché ho paura di perdere il, il tempo della fotocamera l'ultima persona con cui hai parlato è uno dei miei amici che mi aiutano per dirgli che, per dirgli che eh, avevo bisogno di una mano per girare il video come succede sempre in questi casi Tipo preferito impossibile anche qui ve ne dico uno su anzi no ve ne dico due o tre su tutti pizza sushi e basta pizza e sushi perché poi se no non si finisce più un posto che vorresti visitare Inghilterra e spagna perché fanno parte delle due, dei due delle tre lingue che ho studiato e la francia l'ho già visitata mi rimane queste altre due curiosità mi rimangono Pardon. hai una cotta in questo momento Seria? No. Seria al punto di essere innamorato? No. Però c'è una persona che mi piace fisicamente, esteticamente. Senza nessuna implicazione seria per il momento. L'ultima volta che hai baciato qualcuno uh, sempre in maniera assolutamente non seria, almeno due mesi fa. L'ultima volta che ti hanno insultato, fortunatamente non ricevo moltissimi insulti. L'ultima volta, quando è stato? Ah sì, è stato almeno un mese fa quando ho difeso una persona dagli attacchi omofobi e l'omofobo in questione mi ha dato dell'idiota. E poi anche questa ragazza ha difeso l'umofobu alla fine, infatti se semmai mi riattiverò su Facebook, penso proprio che cancellerò questa ragazza L'ultimo posto in cui sei stato mm. Ragazzi due anni io non prendo tre, no, anzi tre, tre anni Che strumento suoni? Attualmente nessuno suonava la diamonica quando andava alle scuole medie pezzo preferito di gioielleria io adoro i braccialetti o andate ve lo faccio anche vedere questo posso farvelo vedere senza <coughs> ricorrere a nessun video per il momento sono questi ci sarebbe il terzo per disperso nelle maniche vabbè andate sulla fiducia che sono tre e Chissà, se troverò l'occasione, li inventerò in futuro. Ultima canzone cantata. Boh. Aspettate, che ve lo dico da cronologia. Eh? Io sono un ragazzo che mi dice voce. Cronologia. Allora, finalmente. Oh, <coughs> più che cantata, è stata canticchiata perché non, non conoscevo le parole. Praticamente ho canticchiato insieme ad un gruppo che si chiama, ora ve lo pronuncio ma ve lo scrivo anche perché non sono sicuro di lo dirò bene, Indigo Choras, una cover per puro caso, vi giuro, di River Plows New di River Flows in You, È sempre quella canzone di Diruma che vi ho detto prima, dove tra l'altro c'è un corista con disabilità perfettamente integrato, cosa che qui se uno non ha gli assistenti dietro la prende, la prende in tasca, diciamo così. Vi rispondo alla toscana per non essere più, più volgare, anche se purtroppo mi sono andato qui e basta le domande sono finite adesso mi adopererò per rendere questo video presentabile eh, vi lascerò naturalmente anche il link al canale di Mary perché il canale è gestito principalmente da Mary e, e se riesco come ho detto prima anche al video video vi saluto e noi ci vediamo la prossima volta non so con cosa perché non so ancora quando pubblicherò.